Dai, di la verità, pure tu ogni tanto ti svegli di cattivo umore. Ciao, sono Daniano Luparia e sono un formatore per lo sviluppo del potenziale umano. Oggi ti voglio dare tre consigli per tenere il tuo umore sempre positivo. Primo consiglio, bada come ti stai parlando, perché se il tuo umore è pessimo probabilmente ti stai dicendo un sacco di cose negative secondo sappiamo che quando una persona è un po' giù di morale cammina con le spalle basse insomma sta un pochino appeso io ti consiglio di riaprire le spalle perché come l'umore influenza la fisiologia la fisiologia può influenzare l'umore terzo punto fai attenzione su cosa ti focalizzi perché se ti concentri troppo sulle cose negative ti sembrerà la realtà ti invito a tenere a bada questi tre aspetti nella prima occasione in cui il tuo umore non è proprio ok e prima di salutarti ti invito a sfruttare la consulenza gratuita per capire come la crescita personale ti può essere utile Ciao!